Criterio generale di divisibilità. Come vedere se un numero è divisibile per un altro senza eseguire una divisione? Come facciamo per esempio a stabilire che... 26, 650 è divisibile per 26 senza fare 650 diviso 26 cosa vuol dire dire che 650 è divisibile per 26 significa dire che il 26 è contenuto un numero intero di volte nel 650 ovvero che 650 diviso 26 dà come quoziente un numero intero senza resto come faccio prima di tutto prendo il 650 e lo scompongo in fattori primi poi prenderò il 26 e lo scompongo in fattori primi 650 scomposto è uguale a 2 per 5 alla seconda per 13 26 invece è uguale a 2 per 13 650 è divisibile per 26 quando tutti i fattori che compongono il 26 sono presenti anche nella scomposizione in fattori primi del 650. In questo caso il 2 è presente anche nel 650 così come il 13. 650 è divisibile per 26. Se è divisibile vediamo Qual è il risultato di questa divisione? Quanto fa 650 diviso 26? Una volta scomposti i due numeri, abbiamo in mano già il risultato. Come? È sufficiente metterli uno sotto l'altro, eliminare tutti i fattori comuni a uno e all'altro, in questo caso il 2 e il 13, 650 diviso 26 risulterà uguale a 5 alla seconda, ovvero 25. Per vederlo in un altro modo, 650 è uguale a 2 per 13 fa 26, 5 alla seconda fa 25. 650 quindi sarà uguale a 25 per 26. Se 650 è uguale a 25 per 26 significa che 650 diviso 26, che è proprio la nostra divisione, 650 diviso 26 farà 25, come abbiamo visto utilizzando il metodo della semplificazione, cioè il metodo che vede eliminare tutti i fattori comuni presenti nel 26 e nel 650. Proviamo ora a stabilire se 126 è divisibile per 63. Anche in questo caso scomponiamo il 126. 126 scomposto è uguale a 2 per 3 alla seconda per 7. Il 63 invece è uguale a 3 alla seconda per 7. Come si vede tutti i fattori del 63 sono anche presenti nel 126. Questo vuol dire che 126 è divisibile per 63. Bene, se è divisibile e abbiamo in mano la scomposizione, sappiamo già quanto fa 126 diviso 63, senza svolgere la divisione. In questo caso, ordino i fattori del 126 e del 63, elimino quelli comuni, mi rimane 2. 126 diviso 63 farà 2. Lo si vede anche perché 126 uguale a 2 per 3 alla seconda per 7 fa 3 alla seconda 3 per 3 9 9 per 7 63 quindi 126 sarà uguale a 2 per 63 questo vuol dire che 126 diviso 63 che è la nostra divisione fa proprio 2 adesso prova tu Prova prima di tutto a dire se 1350 è divisibile per 27. Ricordati che il primo passaggio è quello di scomporre il 1350 e il 27. Ferma il video, scomponi e poi continua. Il risultato della scomposizione è questo. 1350 è uguale a 2 per 3 alla terza per 5 alla seconda. Il 27 invece è uguale a 3 alla terza ora cosa devi fare controllare che tutti i fattori del 27 che compongono il 27 cioè 3 x 3 per 3 siano anche presenti nel, nella scomposizione del 1350 come si vede 3 alla terza è presente anche 1350 quanto fa quindi 1350 diviso 27? ferma il video, fai il conto da solo e poi ricomincia 1350 diviso 27 farà 2 per 5 alla seconda, eliminando 3 alla terza. 2 per 5 alla seconda, ovvero 50. Infatti 1350 è uguale a 2 per 5 alla seconda, cioè uguale a 2 per 25, cioè 50 per 3 alla terza, ovvero 27. 1350 è uguale a 50 per 27. Questo significa che 1350 diviso 27, che è la nostra divisione, sarà uguale a 50, come abbiamo visto. Ecco, come faccio adesso se trovo un caso di questo tipo? Per esempio, 1350 è divisibile per 9? nella scomposizione che abbiamo già visto 1350 è uguale a 2 per 3 alla terza per 5 alla seconda il 9 invece è uguale a 3 alla seconda il fattore 3 del 9 nella scomposizione del 9 è presente anche nella scomposizione del 1350 cambiano tuttavia gli esponenti questo vuol dire che nel 1350 il 3 è moltiplicato per se stesso tre volte mentre nel 9 è moltiplicato per due volte il l'esponente della 3 alla seconda è minore dell'esponente del 3 alla terza del 1350 questo fa sì che 1350 sia divisibile per 9 come faccio adesso per trovare il risultato di 1350 diviso 9 utilizzando i numeri scomposti come prima però con una piccola differenza prendo il 2 che non è presente nel 9, prendo il 5 alla seconda, che non è presente nel 9. Nel caso di 3 alla terza non posso eliminarlo. Cosa faccio? Prendo il 3 e in questo caso opero con la differenza degli esponenti. Cioè scriverò 3 alla 3 meno 2, ovvero 3 alla prima. Il risultato sarà 1350 uguale a 2 per 3, o 3 alla prima, per 5 alla seconda. Lo si vede meglio se noi svolgiamo le potenze. 1350 lo posso scrivere come 2 per 3 per 3 per 3 per 5 per 5. Così come il 9 lo posso scrivere come 3 per 3. Come vedo tutti i fattori del 9 sono anche presenti nella scomposizione del 1350. Quindi semplifico, elimino quelli comuni, Rimangono il 2, rimane un 3, che viene da quel 3 alla terza meno, meno 2, quindi 3 alla prima, per 5 per 5. 2 per 3, 6. 5 per 5, 25. 6 per 25, fa 150. Ora prova tu. Controlla se 4.500 è divisibile per 75 passaggio scomponili, ferma il video e controlla poi il risultato. Il risultato della scomposizione è 4500 uguale a 22002 alla seconda per 3 alla seconda per 5 alla terza, mentre 75 uguale a 3 per 5 alla seconda. Cosa devi fare ora? Controllare che tutti i fattori del 75 siano anche presenti nel 4500. il 3 è presente nel 3 qui abbiamo un 3 alla seconda quindi abbiamo 3 per 3 abbiamo un 3 in più rispetto al 75 quindi va bene Qui abbiamo un 5 un 5, anche in questo caso abbiamo un 5 alla terza invece di 5 alla seconda, quindi, quindi avremo 5 per 5 per 5, 5 moltiplicato per se stesso tre volte, qui invece abbiamo un 5 moltiplicato per se stesso due volte. L'esponente del 4500 è maggiore rispetto a quello del 75, quindi va bene, tutti i fattori del 75 sono contenuti anche nella scomposizione del 4500. 4500... È divisibile per 75. E quanto fa 4.500 diviso 75? Ferma il video, svolgi tu l'operazione e poi riparti per controllare. Ecco qua. In questo caso 4.500 diviso 75 farà 2 alla seconda per 3 alla 2-1 meno per 5 alla 3 meno 2 quindi uguale a 2 alla seconda che fa 4 per 3 alla 2 meno 1 cioè 3 alla prima che fa 3 per 5 alla 3 meno 2 cioè 5 alla prima che fa 5 quindi 4 per 3 12 per 5 60 4500 diviso 65, 75 è uguale a 60 in alternativa puoi svolgere tutte le potenze Eliminare tutti i fattori comuni rimane 2 alla seconda per 3 per 5 uguale a 60.